Ciao a tutti ragazzi, finalmente mi sono tagliati i capelli, mi raccomando non voglio commenti su questo, ora parliamo dei nuovi eh, telefoni di Apple, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max che sono stati presentati a settembre, sono stati migliorati, abbiamo qualche nuova funzione, sono migliorate le fotocamere, che ora andremo a parlarvi. Prima di inserire i video lasciate like, condividete i miei video e mi raccomando seguitemi su Instagram che mi chiamo TecnoGigi dove porto cose come sondaggi, schede tecniche, cose molto interessanti. iPhone 13 si presenta un processore A15 Biomech come tutti e quattro modelli a 5nm. Uh, abbiamo 4GB di RAM con memoria interna finalmente passati da 64GB a 128GB. Abbiamo il notch ridotto del 20% rispetto agli anni precedenti, Abbiamo due fotocamere, la principale da 12 megapixel e la grande angolare da 12 megapixel. Quando comprerete il telefono troverete uh, nella confezione solo il, il cavo per caricare l'iPhone, caricatore a parte, cuffie a parte. Uh, come sapete in questo periodo uh, iPhone puntando solamente sul telefono, a parte con della confezione non troverete quasi nulla. Abbiamo una ricarica da 20 watt con ricarica in per quanto riguarda la ricarica. Avete la certificazione in P68 resistente ad acqua. E a polvere per esempio se vi cade il telefono in acqua sicuramente sarà ottimo non lo mettete apposta che vi fate il bagno come succede molte volte come faccio io e si rompe il telefono poi sono guai. Uh, ah, iPhone 13 mini ah, parte da un prezzo di 839 euro per il modello da 128 giga vi ricordo che 64 giga l'hanno totti da mezzo e sicuramente molto utile. Abbiamo un iPhone 13 normale, si presenta anche lui con un processore A15 Biomech a 5 nanometri. Abbiamo 4 giga di ram che parte da un prezzo di 939 euro. Abbiamo una batteria da 3240 mAh. Uh, abbiamo uno schermo da 6.1 pollici contro lo schermo di iPhone 13 mini a uh, 5.4 pollici Mi raccomando l'iPhone 13 mini che uh, è molto più piccolo, molto più compatto Però comunque la batteria è molto ma molto più piccola 2448 mAh per un processore come A15 uh, sicuramente non è un gran vantaggio hanno tutti quanti quattro telefoni, eh, l'ultimo sistema di iOS, iOS 15, tutti e quattro saranno assolutamente aggiornati. iPhone 13 ha anche un, uh, due fotocamere, uh, schermo a 60 Hz, con uno schermo OLED. Molto più grande, molto più compatto, molto più bello da utilizzare. Comunque anche lui non ha l'impronta l'imprenditizia all'interno dello schermo, anche lui non ha... Uh, tre fotocamere come i, con i modelli uh, con i fratelli maggiori iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e questo secondo me è un punto di equilibrio. L'iPhone 13 normale sarà, non sarà troppo piccolo, non ha non una batteria molto piccola, ma è un uh, punto di mezzo che sicuramente iPhone 13 normale a un prezzo di 939 euro sarà ottimo da acquistare. Poi, invece, chi vuole puntare ancora più in alto, abbiamo iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Abbiamo iPhone 13 Pro che parte con un prezzo di no 1189 euro e iPhone 13 Pro Max con un prezzo di 1289 euro. Questi ultimi due. Hanno uno schema a 120 Hz, certificazione in P68, batteria da 3150 mAh. Abbiamo 6 GB di RAM, memoria interna, a 128 GB, 256 GB, 512 GB di memoria interna. Alle vostre esigenze ci sono questi tipi di tagli. Abbiamo anche un colore nuovo, rosa, su uh, Apple ha messo a disposizione per i clienti la possibilità di avere anche il colore rosa. Uh, abbiamo una nuova funzione Uh, per tutti e quattro telefoni si chiama funzione cinema, avete la possibilità di vivere come in un film, tre fotocamere, la stab doppia stabilizzazione da parte dell'Apple, sono eccezionali, abbiamo sempre la fotocamera 12 megapixel, uh, grande angolare da 12 megapixel e poi abbiamo un sensore dello zoom fino a 3x con un sensore TOF per le macro. Poi troverete una ricarica da 20 watt con una ricarica inversa sempre da 15 watt per tutti e quattro i modelli. Infatti ricarica che dovrebbe uh, garantirvi un, un in un'oretta circa il 60-80% di ricarica. Anche per l'iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, tutti e due i modelli hanno il notch. Uh, però sempre ridotto del 20% ragazzi ora passiamo alle conclusioni iphone 13 mini iphone 13 normale ve le consiglio per chiama un telefono piccolino compatto sicuramente iphone 13 mini e assolutamente al caso vostro con iOS 15 se volete fare un passaggio da iphone 6s iphone 7 uh, sicuramente è un'ottima scelta per chi vuole un modello più più grande come uno schermo, eh, una batteria molto che dura abbastanza. Solamente iPhone 13 normale è ottimo. Per quanto riguarda iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, per chi vuole un compatto fotografico ottimo, eh, anche iPhone 13 mini e iPhone 13 hanno un compatto fotografico da top 11, però comunque iPhone 13 Pro e eh, iPhone 13 Pro Max hanno una fotocamera in più che possono sfruttare al loro vantaggio. E uh, vi ricordo che iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sar uh, saranno aggiornati per tanti anni. Uh, come tutti i modelli, addirittura iPhone 6S uh, sarà aggiornato all'iOS 15, come si sa in questo periodo. Infatti, Apple sta molto, ma molto migliorando su questo punto di vista sui sistemi operativi rispetto a Android, che Android aggiorna ma più le pace di sicurezza. Ma uh, dall'ultima novità, di. Android sapete che eh, i modelli nuovi due sistemi operativi durante gli anni più i, le pace di sicurezza durate di circa tre anni. Uh, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max eh, sono più elevati i prezzi, ma hanno anche un compatto migliore anche per chi gioca ai giochi. Uh, ve lo consiglio invece per chi, per quanto se giocate molto ai giochi e videogame, sicuramente iPhone 13 mini non è, su questo punto di vista, eh, il migliore perché ha una batteria solo da 2448 mAh Sì, con questo è tutto uh, Ci vediamo in prossimo video Lasciate like, condividete i miei video, come vi ho detto prima Fatemi sapere cosa ne pensate voi, di questi nuovi iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Ne sono davvero, davvero tanti. iPhone 13 Pro Max è uguale a tutti gli altri modelli. Ha sempre lo stesso processore, abbiamo solo migliorata la batteria. Ah, tutti e quattro modelli hanno il 5G. Infatti tutti e quattro potete utilizzarli con la nuova tecnologia 5G. Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Yeah. <sighs>